Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia Nel video di oggi proveremo a mettere uno sfondo, una specie di carta millimetrata all'interno di un foglio di videoscrittura Noi utilizziamo LibreOffice Writer ma concettualmente ovviamente questo tipo di procedura può essere fatto anche in Microsoft Word Allora, noi prendiamo il foglio, vedete che se noi andiamo nel menu Visualizza, Zoom e gli diciamo per esempio Pagina intera, evidentemente lo sfondo della nostra pagina No, è completamente vuoto e abbiamo il margine che inizia in questo punto, finisce in questo punto e il cursore che ci sta attendendo facciamo ad esempio una fonte di grandezza 18, un pochino più grande in questo punto, noi vogliamo avere uno sfondo che è una carta millimetrata allora come possiamo fare? è una specie di carta millimetrata, non verrà perfetta ma noi... Studieremo quest'oggi il pannellino formato pagina perché è molto interessante. Ah, siccome noi vogliamo che lo sfondo occupi tutta la pagina, ah, innanzitutto andiamo nei margini e li azzeriamo. Facciamo 0, tab, 0, tab, 0, tab, 0. Cioè, noi abbiamo da dato margine 0 sia al margine sinistra destra, sia quello in alto e in basso. Ovviamente, ci dice che la maggior parte delle stampanti a 4 non riescono a stampare così vicino al bordo. Se, infatti, noi adesso diciamo applica. Vedete, ci dà il messaggio: le impostazioni per i margini sono al di fuori dell'area di stampa, significa che se noi iniziamo a scrivere così vicino al bordo, probabilmente la stampante non riesce a scrivere le lettere. Applicare lo stesso questo tipo di impostazioni? Noi facciamo di sì perché vogliamo forzare. Allora, ovviamente, dopo noi, che cosa faremo? Forzeremo il formato paragrafo e sposteremo un pochino più al centro il cursore, di modo che le stampantine A4 riescano a stampare. A questo punto quello che noi dobbiamo verificare è la linguetta area di questo pannello del pannello formato pagina vedete ci sono tante cose piano piano nel canale noi ce ne occuperemo quest'oggi noi ci occupiamo per esempio del settore tratteggio quindi noi siamo andati all'interno di formato pagina linguetta area e poi il pulsante tratteggio è questo che ci consente eh, di simulare una specie di carta millimetrata allora possiamo fare così la spazzatura la dobbiamo dare, vedete, di un centimetro, perché la carta millimetrata è di un centimetro. Poi qui indichiamo che il tipo di linea non è singola, altrimenti non viene, ma facciamo barrata ed ecco che vengono dei quadratini. Vedete, potremmo spostare anche l'angolo se uno vuole fare qualcosa di particolare, a noi non ci interessa perché il foglio di carta millimetrata è così dritto. Poi ovviamente lo sfondo com'è? Lo sfondo lo inseriamo e mettiamo un tipo, un rosino, tentiamo di cercarlo, vediamo se è questo... Arancione chiaro 2, ci sembra un pochino troppo scuro. Vediamo un arancione un pochino meno chiaro, ecco, arancione chiaro 3. E, e la linea noi possiamo metterla, ho visto che certe volte in alcuni, eh, in alcuni fogli è rosso, vedete che viene una cosa del genere. Quindi noi abbiamo, praticamente, facciamo applica e vediamo che viene, se togliamo questo pannello, vedete che viene una specie di carta millimetrata. Allora, a questo punto noi facciamo ok, ma ci rendiamo conto che il cursore sta, vedete, lampeggiando qui e se noi facciamo visualizza, poi opzione zoom e scegliamo per esempio larghezza pagina, vedete che se noi scriviamo qua con il carattere Liberation Serif che sarebbe una specie di corrispondente di Times New Roman nel mondo Windows, molto probabilmente se iniziamo a scrivere qua, vedete, la stampante non riesce a stamparlo, allora che cosa facciamo? in un secondo noi andiamo nel menu formato e scegliamo l'opzione questa volta paragrafo e diciamo per esempio di iniziare ad esempio vedete prima del testo e dopo il testo e qui ci mettiamo 1,5 cm cioè di fare un rientro vedete che qui si vede nell'anteprima di fare un rientro non solo a sinistra ma anche a destra qui sarebbe stato meglio dire rientro a sinistra e rientro a destra perché se no non, non si capisce prima e dopo sembra che sia verticalmente invece questo è il rientro a sinistra e questo è il rientro a destra stiamo allontanando il cursore dal bordo pagina per consentire che venga stampato e poi sopra il paragrafo sotto al paragrafo e la distanza fra un paragrafo e un altro e ci mettiamo sempre uno l'interlinea diciamo in 1,5 facciamo ok e vedete che adesso praticamente il cursore sta scrivendo un pochino più lontano quindi eh, facciamo una prova facciamola scriviamo scriviamo una prova di testo poi possiamo selezionarla e la incolliamo più volte per occupare un pochino più di pagine poi facciamo l'anteprima allora vedete che non viene precisissimo perché dopo un po di righe invaderà comunque stiamo facendo eh, giusto per vedere come si aggiunge uno sfondo diciamo di carta millimetrata se noi andiamo a vedere l'anteprima di stampa anche se ci ha dato quel messaggio in cui noi forzavamo il margine al di fuori dell'area di stampa noi avremmo, avendo modificato praticamente le caratteristiche del paragrafo ci ritroviamo pure, essendo in una pagina senza margini, all'interno dell'area di stampa quindi adesso l'area di stampa automaticamente andrebbe bene rivediamo in un attimo quello che abbiamo fatto allora, per introdurre uno sfondo a carta millimetrata siamo andati nel menu formato, nell'opzione pagina in particolare nella linguetta area e poi abbiamo scelto il tratteggio il tratteggio l'abbiamo detto una spazzatura di un centimetro perché il quadretto è di 10 mm, poi abbiamo scelto la linea barrata che sarebbe quadrettata e abbiamo scelto un colore di aria rosso e un colore dello sfondo che vedete lui ogni tanto si dimentica ma uno glielo rimette abbiamo un arancione chiaro 3 poi quello che abbiamo fatto abbiamo fatto annullato i margini quindi 0 tutti i margini sia sinistra destra che quello alto in basso e abbiamo forzato ci dà quel messaggio di errore ma noi l'abbiamo forzato perché l'abbiamo forzato perché noi sapevamo che dopo saremmo andati nel menu formato paragrafo a fare dei rientri sia a sinistra che a destra del paragrafo di un centimetro e mezzo per consentire al testo di entrare dentro l'area di stampa delle stampanti A4 e poi avremmo fatto dei rientri sopra e sotto per lo stesso motivo, altrimenti non ci scriveva la prima riga di un centimetro poi abbiamo fatto ok e il risultato se andiamo in anteprima di stampa è quello di uno sfondo che occupa tutta la pagina perché abbiamo azzerato i messaggi i, chiedo scusa, i i margini e invece del messaggio che vogliamo scrivere che sta all'interno perché abbiamo messo un rientro a sinistra e a destra benissimo il video finisce qui vi ringraziamo per averlo seguito fino alla fine grazie a tutti ci vediamo al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia